Sera il giorno 16 dicembre, presso il bar Minerva a San Donato milanese, Patrizia Bernini, patti per gli amici, presenterà il suo primo libro eh, Una valtellinese eh, emigrata in Messico. Eh, beh, Patrizia è valtellinese. <ride> La mia domanda è, perché dopo lunghi anni hai deciso di rendere pubblico quello che tu hai sempre vissuto, come un diario di bordo, così come tu lo definivi, e che, trasformandolo quindi in un libro e non più in una raccolta di ricordi. Era importante per me eh, trasferire tutto quello che hanno, avevo notato su pezzi e fogli di carta, quello che avevo vissuto in Messico in questi lunghi 12 anni della mia vita, e sentivo la necessità di farlo conoscere, eh, soprattutto alle persone che mi conoscono, e anche persone che non conoscono per far capire cosa vuol dire oggi come oggi ancora oggi una migrante doversi trasferire, lasciare la propria famiglia la propria cultura e integrarsi in una nuova cultura che in questo caso era il Messico eh, Chi è che può essere interessato quindi a leggere questo libro? Credo tutte le persone giovani non maturi, persone che non amano leggere, perché comunque è una mia biografia, è un qualcosa di mio, e come mi disse l'ultima volta una persona mi disse, fin quando lo resta, resta come diario di bordo non potrai mai farlo conoscere, e non è solo un diario di viaggio, questo non è un viaggio, è la mia esperienza, quello che io ho vissuto in quegli anni. Quindi se non è un diario di viaggio ma è la tua esperienza qual è lo scopo della vendita di questo libro? lo scopo è che il ricavato della vendita di questa mia biografia sarà devoluto a una persona che io ho conosciuto molto importante per me sta diventando un amico e quindi questa persona che fa parte di un progetto importantissimo che si chiama Specchio dei Tempi potete conoscerlo attraverso la pagina di Facebook quindi attraverso internet eh, sono persone che si aiutano il prossimo, aiutano le persone anziane, le persone in difficoltà eh, tolte le spese diciamo, editoriali e tutto quello che c'è stato dietro questa grande lavorazione che per me è stato un grande lavoro eh, con l'aiuto attraverso anche di mia figlia eh, lo scopo al finale è quello che tutto quello che verrà ricavato sarà devoluto e personalmente ne seguirò allora, tu avevi già, non sei nuova a questo genere di iniziative, nel 2009 avevi già fatto una raccolta di materiale didattico ed indumenti per bambini dai 3-6 ai anni eh, residenti in Messico, eh, dove facevi parte all'epoca della protezione civile. E, mh, le, le, la raccolta è un grande successo grazie anche all'aiuto dei tuoi concittadini valtellinesi che eh, collaborarono con te, e questa volta vuoi riprovarci, ma questa volta la raccolta è destinata agli anziani in difficoltà, è così? Sì, esatto, esatto. Eh, credo che eh, forse per l'età, forse per diciamo, questi ultimi anni mi sono soffermata maggiormente su quella figura, diciamo, debole, la figura... Che spesso oggi in Italia è considerata come la terza età dove le persone anziane spesso sono in difficoltà purtroppo per quello che sta accadendo e questo a livello mondiale eh, non stiamo parlando solo dell'Italia e credo che l'anziano viene lasciato alle volte in disparte vuoi perché i figli crescono, se ne vanno quindi è spesso per un problema socio-economico a difficoltà a arrivare a fine mese e ce ne abbiamo tantissimi. in Italia penso in ogni paese, penso anche purtroppo lo dico anche la nostra battaglia trattandosi quindi di una sorta di evento, di, di raccolta di beneficenza diciamo così ehm, ci sarà la possibilità per gli acquirenti eh, del libro e per i tuoi lettori per tutti quelli che ti vorranno seguire di essere aggiornati sullo stato eh, dell'iniziativa dell dell'utilizzo dei fondi sì, certamente, perché in questo caso sarò in prima persona, sarò io che metterò la mia faccia e quindi sarò io che darò prova alle persone anche lontane, io ho conoscenze, ho conoscenze anche in Sardegna, in Sicilia, insomma, dal nord al sud, dove magari giustamente io dirò, il signor Tizio Caio ha comprato il libro e quindi alla fine di ogni mese dirò esattamente quanto diciamo quanto ho venduto e con i vari nomi quindi poi alla fine facciamo l'ipotesi, fine mese saranno entrati 100 euro sappiamo che poi questi 100 euro verranno, verrò o attraverso comunque Angelo Conti consegnati alla persona e visti sarà il filmato, ci sarà la ripresa cioè sarò io in primis che eh, mi assumo la responsabilità. Chi vorresti ci fosse oltre ad Angelo Conti all'evento del 16 dicembre a San Marco? le persone che mi conoscono io lo so che tante vivono lontanissime però le persone che comunque ci tengono eh, a me e che mi mostrano che veramente sono amiche con la maiuscola e che faranno qualsiasi sforzo per esserci ma non solo perché sarà un modo per rivedermi ma anche perché così potranno acquistare il libro e, e quindi un passaparola e soprattutto condividere con me questa gioia, questa grande voglia che ho voluto da tanti anni questo grande sogno messo in un cassetto che finalmente è uscito non è più mio questo diario di bordo ma è per tutti per far conoscere non quello che io ho vissuto ma quello che potrebbero in futuro altre persone provare sulla propria pelle grazie papà. grazie a te